a fare tanto anche a lui certo certo le faccio vedere in maniera molto semplice estraiamo il nostro filtro esatto e vado all'interno tranquillamente lei può pulire tranquillamente e poi ci sono altri dispositivi dopo può chiedere dopo può chiedere meglio anche a Iri No, questo filtro qui praticamente è una cosa manuale, dove noi andiamo a vederla adesso manualmente, signora, praticamente così sarebbe chiuso, io praticamente diciamo che quest'oggi ho iniziato questo show cooking con voi, arrivo molto semplicemente, appoggio e apro, se dovessi pulire il filtro magari dopo un giorno, ogni due giorni diciamo, che cosa faccio? Lo alto, lo metto in, in acciaio, mi raccomando farlo asciugare bene, e poi trovato il raccogli grassi che di solito noi abbiamo nelle cucine andiamo a smontare le cappe dobbiamo salire sulla scala montare i buchi sulla stufa oppure essere alti 1,90 quindi non nel mio caso in questo caso qui per comodità basta che è alto in... no no questo qui è manuale mentre nelle altre, nelle altre diciamo piastre lo può trovare anche che sale esatto guardi, vivo di questo, c'è il nostro amico Albert eh, da Barcellona, lo spiegherà un po' e Mentre aspettiamo che finisca l'ultima la costura, andiamo a iniettare la nostra patatina. La riduzione di vitello praticamente è un piatto base dove praticamente andiamo a tostare delle ossa che siano di vitello, in questo caso di vitello, no, no, di vitello no, di no, oppure se vuole farlo anche di agnello può farlo anche di agnello, che praticamente le tostiamo in forno per circa 20 minuti, 180-200, non diamo una rosolatura troppo forte perché altrimenti trasferiamo il sapore di bruciato troppo costato all'interno, come puoi vedere è chiaro è molto lucido, quindi di conseguenza quello lo faremo bollire insieme a un soffitto di al farotto ci cipolla per circa un giorno, poi cioè, dipende se facciamo una quantità minima per casa possiamo fare magari con una pentola così, quindi dalla mattina fino al pomeriggio si riesce a fare. L'importante è che quando andiamo ad aggiungere acqua, perché misura molto velocemente, aggiungiamo acqua fruita, altrimenti vede come è lucido e trasparente altrimenti sarebbe wow, un un po' il concetto del prodotto di carne che magari alle volte lo lasciamo lì andiamo via poi torniamo è molto ridotto allora andiamo a aggiungere una puntina di acqua per cercare questo sapere di produrre sempre certo aggiungere acqua perché non calda altrimenti diventa Bene, andiamo a inserire il nostro outage è un raviolo, esatto, ma un tascia lo prende appunto dal nome perché il raviolo somiglia a una tasca. E nei, nei tempi diciamo, 1870-1890, praticamente nei periodi di quaresima quando non si poteva mangiare la carne, i monaci tendevano a nascondere appunto la carne all'interno di questo ripieno che come potete vedere quindi è ricco di verdure, quindi preferono e spinaci spollentati. Quindi conseguenza è stato chiamato appunto Mauntaschen dalla storia perché ricorda questa tasca dove i morti praticamente nascondevano la carne per poter mangiare la carne nei periodi di quareso. Qui appunto noi adesso lo siamo andati a arricchire con questo fondo che dà un tono e un sapore un po' più ricco, quindi è un prodotto estremino quindi non andiamo a utilizzare tardi o cose varie, quindi è un prodotto totalmente naturale, anche perché oggi come oggi nella nostra digestione, lavorando tanto bisogna rimanere leggeri, però allo stesso tempo bisogna soddisfare il palazzo, quindi con questo No no perdono bene, guarda che sta facendo Araffica It, if, it's, do you mind? Okay. if it goes up to here, it's even more powerful, you know? This is another, you can see how it works. It's really, really strong. Yes, it works really well. And it's really easy to clean, the filters are really easy to clean. Siamo alla FARE, l'ultimo OSHE. Ma anche loro hanno dei moduli come questi, con il Gli odori sono totalmente aspirati. Yes, Questa magnifica macchina. 5000 euro, più o meno. 5000. sense of the mother of course but Andiamo a fare infine di in nuovo con il nostro fondo di vitello. Infine, abbiamo l'ultimo tocco di pubblicità, al un pochettino di erba, cipollina tagliata a cigliaia, per dare un nostro tocco di colore, di sapore, e ultimare il nostro piatto. Come potete vedere sia la pulizia che la paracetà di queste piastre sono notevoli sia per chi lavora che hai.. Sì, non è normale che la tipicità... No certo. non no. da lavorare, Va bene. però io faccio i complimenti a te perché sono tormentato. Tu hai ripreso tutta la ricetta, no? Okay. Questo è buonissimo. Però questo sacchettino l'ho scritto, ma è una servietta. Mira? Sì, si no, che a sto No,